Ok, e ciù c'è cinquanta cialde di caffè, ne ho consumate trentasette. Possiamo partire? Yes. Possiamo partire? Yes. Possiamo partire Yes ah, eh. Oddio che belli questi fiori Questi sono opera mia E chi li ha coltivati? Ovviamente Crep E ci metti un po' di musica che questa parte della cave... Uno, due, tre Strano Dal <ride> suono sembra che il pavimento sia fatto di un materiale soffice Ma ti voleva Crep, l'ho visto incavolato nero, il che è strano visto che è verde Sì, sì, sì Senti, avremmo aperto un negozio di gioielli. Ti andremo. Arrivo immediatamente! Ciao, bello. Ah! Oh ah! mio Dio, che be... Ah! Ah! Ci è mancato poco. Per fortuna è andato tutto per il meglio.